Carissimi, è iniziato il tempo ordinario, questa domenica di gennaio, posto esattamente dopo il tempo di Natale, però siamo ancora nei pressi del, del Giordano e Gesù e sta passando. Giovanni lo riconosce ancora una volta e lo fissa con uno sguardo e poi rivolgendosi ai suoi discepoli dice «Ecco l'agnello di Dio» che sono poi le parole che i sacerdoti celebranti eh, dicono nel momento in cui presentano l'Eucaristia al popolo riunito per la sinassi liturgica. Sono parole bibliche, effettivamente, tutte quelle che vengono utilizzate per la celebrazione della Santa Messa. L'agnello di Dio è Gesù, perché è Lui che si immola per noi. Ma vorrei soffermarmi su questo fatto dello sguardo, no? perché l'Evangelista Giovanni lo dice chiaramente, fissò lo sguardo su Gesù. Potrei dire, no, molto umilmente, che la fede è una questione di sguardi. Se noi non abbiamo gli occhi attenti, non abbiamo quel eh, desiderio di vedere Gesù, di riconoscerlo, che abbiamo la possibilità di riconoscerlo adesso nel mistero dell'Eucaristia, di vederlo, anche rimando Carlo per la verità però ecco il nostro sguardo non deve essere distratto deve essere carico di amore come quello del Battista che era un innamorato di Dio Beh, del resto anche io non potrei dirlo più di tanto ma gli innamorati me lo possono confermare no? è una questione di sguardi tutto comincia con uno sguardo ho visto l'amato ho visto l'amata del mio cuore l'ho incontrata, l'ho riconosciuta, è lei, è con lei, è con lui, che voglio condividere tutta la mia vita. Una questione di sguardo appassionato, occhi appassionati, fissati sul volto di Gesù. E vorrei, ecco, vorrei chiedermi ora se, come credenti, non riusciamo anche noi a convincere, no? come il Battista, anche noi, ecco, a fissare il nostro sguardo su Gesù e a rimanerne così illuminati, così, eh, così rinnovati da testimoniarlo agli altri. Vorrei chiedermi se le nostre parole sono come quelle del Battista, come un fuoco divampante, un fuoco che, che comunica calore, che comunica giustizia, carità, misericordia. Molto spesso le nostre parole sono fredde, Ecco chi dovrebbe essere l'evangelizzatore, lo troviamo proprio nella figura del Battista, colui che si decentra e che indica il cammino da farsi e indica Dio dinanzi a lui. Ecco l'agnello di Dio, non sono io l'agnello di Dio, è lui. L'evangelizzatore dovrebbe compiere questo, questo cammino, riconoscere Gesù, fissare lo sguardo su di lui e indicarlo agli altri. Ed è per questo che i suoi discepoli sono attratti da Gesù, perché vedono in quel primo maestro, che è Giovanni, vedono, scorgono proprio l'innamoramento, scorgono l'amore che c'è nel suo cuore. Lo comprendono. Ma la risposta di Gesù a questa sequela qual è? Che cercate? Sembra, sembra strano no? che Gesù si rivolga così. Qualcun altro no, direbbe nel mondo, beh venite, venite, venite subito e, e alla prima occasione, ecco, ma in Gesù non ci sono fregature, possiamo dire. Anzi, Egli stesso vuole sincerare le intenzioni. Che cercate? È un interrogativo che tutti dobbiamo porci. Cosa cerchiamo anche? quando pecchiamo? Cosa cerchiamo? Cosa cerchiamo nella persona che amiamo? Cosa cerchiamo nei nostri peccati quando ci innamoriamo di qualcuno? Cosa cerchiamo dalla ecco, nostra vita? Cosa vogliamo dalla nostra vita? Dobbiamo chiedercelo perché molto spesso si fanno dei percorsi di vita, si prendono delle decisioni senza sapere perché. Lo si fa per inerzia, per tradizione, ma dobbiamo chiederci questo. Gesù ecco, ci esorta ad essere onesti con noi stessi. Solo quando avremo dato una risposta certa, minima, allora potremo seguirla. Ed è per questo che Gesù poi ci dice vieni e vedi, venite e vedrete. Si tratta cioè di condividere un cammino, non di teorizzarlo, ma di vivere. Dobbiamo vivere della grazia di Dio, vivere dell'amore di Dio, dobbiamo sperimentarla in prima persona. E questo lo possiamo fare ancora oggi, proprio partecipando all'Eucharistia, nutrendoci della sua parola, e del suo corpo e del suo sangue. È lui, l'agnello di Dio, è lui che cerchiamo in fondo, anche quando non abbiamo una grande consapevolezza. Buona domenica a tutti!